cordiale buon pomeriggio a tutti i nostri spettatori del canale streaming IP Eventi Television io sono Elisabetta Nappo, vi do il buon pomeriggio siete collegati con noi, con lo stadio Paolo Borsellino, lo stadio comunale di Volla per la prima partita del campionato di eccellenza che vede schierati la Virtus Campania e il Real Acerrana i giocatori sono appena entrati in campo accolti da un pubblico molto festante. Siamo alla prima di campionato, quindi l'entusiasmo è molto forte da parte dei tifosi di entrambe le squadre, accolti con coreografie molto folcloristiche e che inneggiano anche ai colori delle due squadre. De Magistris, De Magistris il pomeriggio Magistri, è molto caldo Magistri, questi sono Magistri, i cori Magistri, i cori dei tifosi voce, ci sono comunque delle forme culo, ci sono comunque delle forme culo, di contestazione culo, ricordiamoci che siamo a poche fa settimane fa culo, dal voto la campagna elettorale è molto, molto accesa. L'arbitro ha dato il calcio d'inizio e abbiamo iniziato la partita con la speranza di riuscirevi a dare un quadro completo della situazione, a prescindere dal tipo. Andiamo, andiamo subito con le formazioni. La squadra di casa gioca con numero 1 Albino Vincenzo, difensori Lampitelli Giovanni e Polverino Giacomo, Granato Giuseppe col numero 4, Battaglia Antonio, a Centrocampo, Avoglio Domenico, Porcaro, Gianmarco e Puccinelli Francesco continuano a... La Rosa, il La Rosa del centrocampo, col numero 9 Chirullo Giuseppe, col numero 10 Frangello Gennaro e col numero 11 Napolitano Giuseppe. Il Reale a scende in campo invece con Diverno portiere, Zuppa, numero 2 quindi difensore, Pezzella Gatta, Vincenzo, Viglietti Credentino, Mincone, De Rosa, De Luca, Cafaro Ferri. E gli animi sono abbastanza accesi, ma non tanto in campo, appunto sugli spalti, mentre sul campo i giocatori cominciano a studiarsi e comunque a cercare anche di trovare degli sbagli, di, di smarcarsi e comunque di trovare dei varchi per poter accedere nell'area di rigore avversario. Nel frattempo il pallone è uscito fuori dal campo per un tiro molto alto. Adesso si ricomincia. Noi, noi, vogliamo, vogliamo questa, questa vittoria, vittoria, vittoria, vittoria, vittoria. Come potete sentire, i tifosi sono molto... Noi vogliamo questa vittoria. Noi Sono in pochissimi, però riescono a fare comunque molta confusione. Noi vogliamo questa vittoria! Noi vogliamo questa vittoria! Vogliamo... Il gioco si svolge per lo più a centrocampo: non, i giocatori non riescono comunque ad andare oltre, anche se sulla fascia, sulla fascia destra comincia comunque un gioco abbastanza interessante con degli scambi molto significativi, c'è un tiro da parte di un giocatore ma il portiere lo, lo riesce a deviare. Nel frattempo la palla è della Virtus, siamo sulla, sulla fascia destra, c'è uno scambio tra il portiere... Avino e i suoi difensori, si cerca comunque di aprire un varco verso la porta vincere, del Real. Vincere, vincere, porta poco, vincere, vincere. Adesso è il Real che vincere, vincere, sulle fasce vincere, vincere, vincere, cerca di scendere ma viene intercettata la palla quindi abbiamo una rimessa da parte del Real che continua. Tornando indietro verso il portiere, quindi infatti la palla in questo momento è d'inverno e del portiere e la lancia al numero 7. Mincone. Nel frattempo c'è stato un rivolgimento di fronte, il Real sta cercando di attaccare. Tiro ma la palla svirgola il palo e non, e non giunge a destinazione ma la palla non giunge a destinazione nel frattempo è il portiere del Real Valverno anzi no scusate del Virtus Campania il nostro avino Vincenzo Adesso è il Real che cerca comunque di costruire azioni per riuscire comunque a provare a realizzare qualche gioco. Ma, il, ma la Virtus comunque continua nella, nella sua difesa capovolgimento di fronte ulteriore il Real scende di nuovo verso l'area però anche in questo caso c'è stata un'intercettazione della difesa la palla è finita dall'altro in angolo però non è angolo quindi è solo rimessa del portiere <tossi> Dicevo che questa era, è la prima di, di, di campionato del campionato d'eccellenza, quindi i giocatori sono molto entusiasti di essere in campo e di, di iniziare questa, questa stagione che speriamo si presenti sotto i migliori auspici, per fortuna ci siamo lasciati alle spalle L'incubo Covid, quindi almeno in teoria non dovrebbero esserci ulteriori stop nei mesi a venire. Anche perché l'anno scorso con l'eccellenza ci sono stati comunque dei momenti di stop perché c'erano stati ulteriori lockdown. Nel frattempo la palla è alla Virtus che, attraverso una rimessa dal campo del numero 5 e battaglia, cerca di rimettere in campo il gioco. Fuccinelli battaglia quindi un gioco di, sulla fascia sinistra che cerca comunque di ricostruire nulla di fatto perché il tiro rivolto a Frangiello è stato intercettato dalla difesa del Real, del Real Acerrama ricordiamo che gioca in maglia bianca con dei disegni uh, che vanno sul glicine mentre il, uh, la Virtus Campania è in tenuta granata quindi è facile individuare i giocatori sul campo Dall'altra parte i, i tifosi della squadra avversaria pure cercano di far sentire la loro voce. e Chiaramente la nostra postazione è più vicina a questa frangia molto, molto folclorica, usiamo questo termine, molto folcloristica. Fortunatamente gli stadi sono aperti al pubblico e oltre agli addetti stampa ci sono comunque vari spettatori che, che sono presenti questo pomeriggio, molto probabilmente approfittando anche eh, di un settembre sonnacchioso che ci dà ancora giornate di sole molto belle. Ricordiamoci che la partita inizia dalle 15.30, quindi è una giornata molto calda, la temperatura è abbastanza alta, anche l'umidità forse fa sentire i suoi effetti. I giocatori eh, sembrano non risentirne più di tanto e continuano a costruire un gioco. In questo momento l'azione si svolge nell'area del Real e l'attenzione è rivolta soprattutto alle fasce. Il gioco in questo momento ha ripreso, dopodiché i giocatori della Virtus Campania ripartono nella costruzione del gioco col numero 5, con la punta di Diamante Battaglia. Sono tutti giocatori che comunque. Hanno fatto un'ottima annata lo scorso anno. E ricordiamoci che, che la Cerrana ha fatto i playoff per, uh, per la Serie D. Invece la squadra che ha vinto i playoff è stata il San Giorgio. Quindi la Cerrana è ritornata a, a svolgere il campionato dell'eccellenza. Quindi sicuramente ci saranno sogni di rivalsa da parte di questi giocatori allenati dal signor Lamanna. La Virtus Campania è una squadra che sicuramente darà un ottimo filo da torcere, Infatti, anche se in questo momento è il numero 8 della Serrana Rosa ha indirizzato la palla verso la, verso la porta avversaria. In realtà non ci sono state azioni degne di rilievo, è chiaro che comunque siamo nelle prime battute di gioco e eh, quindi anche forse gli schemi tattici permettono alle difese di poter valutare al meglio in attenzione ulteriore nei confronti delle scese in campo di attaccanti avversari, sia dell'uno che dell'altro nel frattempo io vi ricordo sempre che in sottofondo abbiamo le, il tifo degli ultras che la luce scampata con bandiere Campania gioca in casa, quindi anche questo elemento va valutato a prescindere dalla presenza dei tifosi o meno. Nel frattempo il gioco si svolge a centrocampo con il Real che cerca sulla fascia di scendere verso la porta avversaria. e Continua comunque in quella della sua costruzione di gioco perché non c'è stata da parte di nessun giocatore della Virtus uno stop. Nel frattempo c'è un fallo a pochi metri dall'area di rigore, a atterra il numero 7 credentiano. Però si è già rialzato, quindi evidentemente si è trattato di un fallo di gioco. Molto probabilmente si riprenderà, anzi si riprende sicuramente un calcio di punizione da parte del Zee Ario Cerrano e sulla palla c'è cioè il numero 10 Cafaro. Nel frattempo l'arbitro controlla la, la barriera, i due uomini in barriera per quanto riguarda l'attaccante, il, il del, del Reale Senta il tiro, viene intercettato pochi metri dall'area da parte di un difensore della Virtus. In questo momento la palla addirittura è della Virtus. Si gioca a centrocampo con belle verticalizzazioni. Nel frattempo ha segnato un calcio di condizione. pronta. Ario! Ario! Ario! Ario! Ario! il gioco. Alla numero 5 della Virtus Battaglia. comunque degli ottimi sprazzi di gioco, anche perché è possibile notare un alternarsi da parte dei giocatori che sul campo si spostano con molta rapidità. Veramente siamo alle prime battute di questo campionato, la forma atletica è invidiabile, si tratta comunque di giocatori. Che Riescono a dare tanto anche se si tratta di un campionato di Riescono a dare tanto. Nel frattempo è il Real Acerrana che prova a tirare, ma c'è un'intercettazione da parte di un difensore che letteralmente la sposta. Però insiste col numero 4, il Real. Palla, niente da fare, palla intercettata palla al portiere si ricomincia dal centrocampo, anche se ancora una volta la palla torna a toccare l'ambire la fascia sinistra con un capovolgimento di fronte molto interessante perché in questo momento è un, praticamente il numero 9 della Virtus. Curillo si era trovato da solo davanti al portiere ma la palla era stata intercettata nel frattempo c'è stato un fallo d'azione l'arbitro ha fermato il gioco cerchiamo di capire che succede è entrato in campo uno della dirigente medico del Reale la Cerrana perché molto probabilmente è il giocatore del Reale cioè, che nel frattempo si accascia quindi è probabile che abbia subito un colpo alla testa nella speranza che non ci sia nulla di grave che riguardi la bocca però continuiamo a guardare che il giocatore è a terra inginocchiato e appoggia la terza a terra quindi ha preso sicuramente un, una botta molto forte non dimentichiamoci che l'impatto fisico di questi giocatori l'uno sull'altro è abbastanza considerevole, quindi tante volte questi scontri che in apparenza possono sembrare insignificanti eh, hanno come coda degli strascichi abbastanza imponenti. Nel frattempo il giocatore del, del Real, Serrana, resta ancora a terra, ecco che si rialza, fortunatamente si è ripreso, anche perché sono sempre momenti molto particolari per chi guarda una partita, per chi gioca una partita, vedere un proprio compagno a terra, anche se purtroppo vi dobbiamo comunicare che il giocatore sta lasciando il campo, sta lasciando il campo e sta andando verso la panchina, quindi è probabile che bisognerà un attimino controllare bene la situazione, nel frattempo il Real a Acerrana è in 10 e comincia a essere un gioco d'attacco, ma la Virtus non ci sta e continua, continua a cercare di bloccare quella che è la costruzione tattica del Real, la Cerrana capovolgimenti di fronte sempre molto più improvvisi però bisogna dire che il Real Cerrana che cerca di costruire più gioco specialmente sulle fasce cercando di svincolare i suoi i centrocampisti e i suoi difensori nella costruzione di un gioco molto interessante che fino adesso è stato improduttivo perché ricordiamo che il risultato è sullo 0-0 però uh, ci stanno provando entrambe le squadre forse il Real Cerrana un po' di più. Più, ma ci stanno provando. In questo momento il numero 3 della Cerrana prova ad andare verso la porta, tiro molto alto eh, e non, non raggiunge assolutamente nessun obiettivo a uscire dal campo, quindi molto probabilmente la difficoltà più grande è cercare di superare quella che è la linea di difesa della squadra avversaria, perché comunque mh, ricordiamo che qualche tiro la Cerrana l'ha realizzato, un tiro anche abbastanza, dei tiri anche abbastanza eh, significanti, però che chiaramente non sono arrivati a concludere nulla proprio perché risulta essere a volte un po' complicato superare la fascia difensiva. Nel frattempo è, il, è la Reala Serrana che riprende la palla che era uscita col numero 3, Pezzella, che rimette in campo. La palla in questo momento è, è del portiere, quindi c'è uno scambio tra il portiere e, e Polverino, quindi tra l'estremo difensore e il difensore con il numero 3 è la Virtus Campania. Polverino è un giocatore in, di un certo pregio, di un certo rilievo, che, che l'anno scorso militava nella Barrese. Abbiamo sicuramente di fronte dei giocatori che l'anno scorso hanno dato il massimo. Vi ricordavo che il Real Acerana comunque eh, ha cercato di, di superare i playoff e di arrivare in Serie D. La difficoltà più grande nel caso dei playoff è che si tratta di partite secche, quindi... È anche la componente fortuna che entra in gioco in questi casi, anche perché comunque il campionato d'eccellenza è un campionato che mette di fronte delle realtà sportive molto, molto interessanti. Si tratta sempre di un campionato d'eccellenza, ma si tratta sempre di giocatori che danno tantissimo e che nella maggior parte dei casi sono molto interessanti, anche dal punto di vista del talento, perché... Vi ricordavo di Giacomo Polverino che comunque ehm, ha lasciato un'ottima immagine di sé l'anno scorso nel campionato appena terminato. Abbiamo che il campionato è terminato a luglio, proprio per la questione del coronavirus e dei, dei vari lockdown che si sono susseguiti. Quindi abbiamo iniziato subito, siamo a metà settembre, quindi l'inizio del campionato è stato sicuramente immediato. In questo momento il gioco è finito. Morte, il portiere del. Nel frattempo sono sempre i tifosi della Virtus Campania che si fanno sentire con dei cori da stadio. Nel frattempo l'arbitro ha decretato un calcio di punizione a favore del Real Iserrana perché il numero 3. Pezzella era stato atterrato, secondo l'arbitro in maniera regolare. Lì siamo al centrocampo praticamente a battere questo calcio Il gioco del Virtus Campania è stato fermato da un tiro in scivolata del numero 11 della e fate go! Fate go! Voi, calcio go! calcio go! calcio d'angolo da parte del Virtus Campania nulla di fatto la palla torna un Fate di campo molto significativo go! Fate avversario che lo ridà al suo difensore e si ricomincia. Il Virtus, il Virtus Campania ricomincia a testare il testo di gioco a centrocampo e, e cercare comunque di arrivare a, a lambire l'area di vigore della squadra avversaria. In questo momento il gioco vincere, è fermo, c'è una rimessa vincere, laterale vincere, vincere, vincere, da parte noi del regolo vincere, vincere, vincere, vincere, vincere, vincere, vincere, vincere. Anche se comunque ci sono molti scontri fisici tra i vari giocatori a centrocampo, è un gioco molto maschio, si tenta comunque di, di strappare alla palla all'avversario in maniera molto decisa, molto molto immediato, infatti c'è appena stato un fallo nei confronti del numero 11 della Virtus Campania, Frangello, anzi no, scusate Napolitano, e nella palla, sulla palla c'è Polverino, c'è Giacomo Polverino, il numero 3 della Virtus Campania, perché si accinge a battere questa, questo calcio di punizione calcio di punizione che non era diretto verso la porta ma verso Napolitano stesso, ah, la palla praticamente colpita da Napolitano e indirizzata verso il portiere della Reala Cerrana, è scappato dalle mani del portiere, però non è andato in rete, quindi... Diciamo che c'è stato comunque un attimo di distrazione da parte del portiere del, del, della Cerrana che poteva costare gare sui giocatori. Nel frattempo si riprende con un calcio, con una rimessa dal fondo, da parte sempre della Virtus, la quale, però nel frattempo c'è stato un rivolgimento di campo perché in questo momento sono i giocatori i difensori della... Real e Cerona che hanno la palla e stanno cercando di scendere verso l'area di rigore avversaria col numero 7. Mincone. Quale tira però? Eh, niente, nulla di fatto, nulla di fatto. Io ripeto, i tiri non sono molto precisi. Quindi e diventa un po' complicato da parte degli attaccanti vai, vai, vai, cercare vai. Vai, vai. di mirare la porta facendolo e in maniera un, un po' prossima. il portiere per si accinge a tirare verso i suoi Vittoria. giocatori. Potele. Tutti. Potele. Tutti di squadra. Nel no frattempo no la palla è per uscita, però la rimessa è sempre del reale Oh, vittoria. Oh, vittoria. potete ascoltare, ah eh, nel frattempo c'è no. stato un calcio, oh, un fallo nei confronti del to to numero to to 10 della Virtus Campania, frangiello oh, il quale si sta fortunatamente rialzando però l'arbitro chiaramente ha decretato un calcio battuto da polverino, e questa poi la palla è uscita Conquista ed è il portiere la la del reale Cerrarra che si accinge, a vincere, de vincere, vincere, vincere, de vincere! A frattempo siamo arrivati al 25 del primo tempo. Il risultato è ancora fermo sullo 0 a 0. E... Tutto sommato non ci sono stati da parte dei giocatori dei gesti talmente eclatanti che hanno spinto l'arbitro a, a estreme punizioni, quindi non c'è stato ancora nessun cartellino giallo, chiaramente nessun cartellino rosso e fortunatamente i falli di gioco sono stati dei falli... Mh, Alquanto superabili, ecco, mettiamola così. Fatta eccezione per il numero 9, scusate, Andrea La Serrana, che ha avuto dei problemi ed è stato costretto eh, a uscire un po' il campo eh, proprio perché la botta che aveva preso evidentemente al capo eh, l'aveva un attimino messo in condizione di non essere troppo lucido per riprendere il gioco. Nel frattempo la palla a Polverino viene di nuovo rimandata al suo portiere. Quindi il, la Vittus Campania scende attraverso i suoi difensori. Numero 5, battaglia. con la Serrana e poi c'è calcio di punizione che viene affidato dall'arbitro alla Serrana e i giocatori continuano a scendere sulla fascia in questo momento è la Serrana che attacca molto velocemente tentando comunque anche un gioco che provi a superare quelle che sono le... le insidie della difesa della Vierca Ancora il Real La Serrana che, che sulle fasce prova a costruire gioco. La palla è ancora in campo, siamo in area di rigore, ancora una volta un tiro che praticamente viene, viene lanciato dall'altra parte del, di dove si è costruita l'azione, ma a quanto pare l'arbitro ha... No, scusate, l'arbitro non ha segnato un calcio d'angolo ma è rimessa, in questo caso anche addirittura da parte della Virtus Campani. Quindi vi dicevo c'è un rivolgimento di gioco molto interessante perché i giocatori cercano comunque di studiarsi tante volte non lo fanno in maniera molto potremmo dire tranquillo perché c'è appena stato un fallo nei confronti del numero 11, Reale Cerrana che molto probabilmente l'arbitro assegnerà un calcio di il Fallo nei confronti di Napolitano e infatti sulla palla c'è il numero 10, il Fangiello e il numero forse lo stesso giocatore che ha subito il fallo. È un bel punto, sicuramente, per esprimere un calcio di punizione. Se il Real Cerano ha dei giocatori esperti, eh, potrebbe anche tentare di, di, di violare la rete. Vi ricordo che siamo sullo 0-0, quindi comunque ancora nessun gol in campo questo pomeriggio qui al comunale di, di Volla. Il titolato il magistrato Paolo Porsellino, un personaggio molto importante della storia del nostro paese. Gol! Gol! Praticamente il portiere del Virtus Campania è rimasto fermo a guardare questo tiro. Il gol dovrebbe essere stato realizzato da battaglia. No, scusate, da. Da biglietti! Dai ragazzi, non guardate, dai ragazzi, Praticamente il portiere è rimasto fermo, non si aspettava che il tiro potesse essere centrato, infatti il tiro ha lambito il palo sinistro. e gol, quindi la, la Virtus a Cerrana è in, è in vantaggio, un gol di biglietti. Siamo nel frattempo al trentesimo del primo tempo. Decisamente un gol inaspettato, però come vi dicevo prima, il tiro molto svirgolato e ha praticamente messo il portiere in condizioni tali di non muoversi e quindi il Real è passato in vantaggio. Con molto dispiacere chiaramente dei tifosi che se me l'ha messo in piazza. In realtà non se l'aspettava nessuno perché... Il portiere è rimasto letteralmente firmato, cose, cose che succedono, cose che capitano, magari si viene presi alla sprovvista di un tiro che assume un effetto che, non, che magari lo stesso portiere non pensava potesse avere. Invece questo giocatore, il numero 5 del Real La Cerrana, ha sorpreso tutti, con un gol molto bello tra l'altro perché poi i gol fatti su calci piazzati se, a, se lasciano comunque un segno sono sempre molto, molto belli da vedere nel frattempo abbiamo visto anche vari replay di quello che è stato il gol la regia ha mandato vari, varie angolazioni vi ricordo che siete sempre collegati con i canali streaming di P eventi television in questo momento sta trasmettendo la prima partita d'eccellenza tra Virtus Campania e Real Cerrana. Siamo al, 31, al 32esimo del secondo tempo, due minuti fa è passata in vantaggio la Real Cerrana con un calcio di punizione da parte del numero 5 e un gol che ha un po' freddato i tifosi della, della virtus che non si aspettavano questa quest azione, ma credo che non se l'aspettassero neppure i giocatori neppure i tifosi avversari. Nel frattempo sappiamo bene che comunque quello che conta è metterla dentro, quindi in questo caso il Real Acerrana eh, è stato più lesto, è stato più veloce eh, del, del Virtus. Nel frattempo c'è a terra un giocatore della Virtus Campania, il numero 10. sceso la che però si è realizzato tranquillamente, si, ripeto si tratta comunque per la maggior parte di falli di gioco che non hanno poi questo valore così eh, drammatico che possono lasciare dei segni, purtroppo noi siamo abituati... Nel calcio moderno, eh, agli europei passati ne abbiamo avuto un esempio, eh, situazioni molto gravi che accadono sui campi di calcio, che tante volte possono anche non essere il frutto di qualche azione di gioco, però è pur sempre importante ricordarsi che... Bisogna comunque valutare che gli scontri fisici non sempre possono essere solo ed esclusivamente dei momenti del gioco. Nel frattempo la Virtus si rimette in campo la partita per il 5, si ricomincia. Siamo a centrocampo, la vita sta cercando chiaramente di, di riprendere il risultato, di riprendere comunque almeno quantomeno il pareggio prima di andare negli spogliatoi per la fine del primo tempo. Ancora una volta un fallo e nei confronti del numero 10. Diciamo che forse il numero 5 tra l'altro autore del gol. Adesso in questo momento sta discutendo l'arbitro, tra l'altro. L'arbitro ha segnato un calcio di punizione, chiaramente meritato alla Virtus Campana, proprio perché comunque non è la prima volta che il numero 10 viene atterrato al centrocampo, che il Napolitano venga atterrato al centrocampo. Nel frattempo è stata sistemata la barriera e sulla palla c'è il numero 3, Polverino, che prova, ah, una palla troppo alta, purtroppo alta sulla traversa, nulla di fatto. Ricordiamo che Giacomo Polverino, il numero 3 della Virtus Campania nella passata stagione, ha realizzato molti tiri, molti gol sul calcio di Venezia. Sono sicuramente giocatori esperti che possono fare la differenza, che possono sicuramente lasciare un segno importante sullo svolgimento del gioco. Nel frattempo c'è stata un, una, un'azione di gioco che ha visto protagonisti i giocatori della Virtus però il, il portiere della Realla ah, ah, comunque sì, Allora, come avete potuto guardare dalle immagini il numero 10 battaglia brevesse. no scusate Rangelio ha fate realizzato un bellissimo fate tiro fate nei fate confronti dello specchio della porta avversaria però purtroppo la palla è la si è concretata fate in un siamo adesso davanti fate a un fate calcio fate di fate bellissima rovesciata da parte del numero scusate da qui non riesco a vedere il numero del giocatore appena si volta vi dico Abbiamo visto sicuramente un bel tiro, ma questi giocatori, questi della Virtus Campania comunque stanno, stanno dando un bello spettacolo in campo, con delle giocate personali anche molto, molto spettacolari. Nel frattempo gioca sulla fascia, ma la palla esce fuori, e viene incaricato il numero 2 della Virtus Campania. Lampitelli a riportare il gioco in avanti. Siamo sempre nell'area di rigore della del Cerrana con la Virtus che cerca il gol, però purtroppo nulla di fatto. Abbiamo appena lasciato l'area avversaria e il Real La Cerrana tenta di scendere comunque verso l'area avversaria. Stop a centrocampo. Quindi il gioco è stato fermato eh, dai giocatori appunto della, della Virtus Campania che cercano di intessere adesso un, un gioco abbastanza imponente per superare il centro campo, la metà campo e arrivare comunque nell'area avversaria. A tempo il gioco è fermo. E... ci cioè dovrebbe essere una rimessa da parte della Scusate, non Reala Serrana. Nel frattempo il portiere ha bloccato un'azione che ha un po' impensierito la squadra del alla serrana perché il numero 10 della, della Virtus ha cercato la, la giocata personale per superare le cose addirittura c'è un cartellino rosso in questo momento siamo al 38 esimo del primo tempo e l'arbitro ha estratto un cartellino rosso adesso rivediamo un po' l'azione e purtroppo credo che si tratti di un giocatore della Virtus Campania il numero 3 pare che sia Polverino il numero 3 della Virtus Campania ad essere stato espulso, l'arbitro ha espresso, espresso un'opinione abbastanza dura. Noi stavamo guardando verso l'area di rigore del Real Cerrana, quindi non abbiamo tecnicamente noi visto, voi sicuramente da casa avete potuto vedere l'azione anche in maniera molto chiara. E purtroppo è stato un gesto magari istintivo, un, nel gioco capita e, e nulla, nulla di fatto, anzi siamo di fronte a forse uno dei momenti più eh, diciamo poco, poco interessanti dal punto di vista del gioco perché comunque la squadra della Virtus Campania adesso sarà costretta a militare a finire il resto del primo tempo in, eh, e quindi anche il resto della partita in 10. Siamo al quarantesimo, quindi tra, tra un po' ci sarà la chiusura del primo tempo a parte il recupero che l'arbitro decreterà, se riterrà necessario dare comunque dei minuti di recupero. Vi ricordo che il risultato è fermo sullo 1-0 nei confronti del Real La Cerrana e che il Virtus Campania da qualche minuto sta giocando in 10 per l'espulsione del numero 3 Salverini. Nel frattempo la palla è ferma, è stata rimessa in campo da Murtusacerrana, cerca comunque di scendere verso l'area di rigore, ma gioca si ferma a centrocampo, il gioco si ferma a centrocampo e nulla, si, si tende comunque a cercare comunque di scendere verso la squadra avversaria. Ricordo che siamo sempre qui collegati dallo stadio Paolo Borsellino, dal comunale di Volla, a pochi passi dal centro commerciale Legginestro, quindi siamo in pieno, pieno centro cittadino della cittadina di Volla. Il risultato è ancora fermo sull'1-0 da parte di un gol realizzato al 32esimo dal Virtus, dalla Virtus Acerrana con un calcio di punizione del numero 5. Nel frattempo i tifosi della Virtus Campania si sono un attimo freddati perché chiaramente l'uscita di Polverino, l'espulsione di Polverino ha, ha rattristato gli animi, però siamo sicurissimi che, che si è trattato di un fallo avesse sicuramente un momento di, di stizza o anche di, di gioco molto accentuato. Ricordiamoci che i livelli agonistici, anche se siamo in eccellenza, sono comunque abbastanza imponenti e sono, sono rischi che possono accadere. E... Noi speriamo sempre comunque che sia lo spettacolo che fondamentalmente vi tenga legati ai i nostri canali e siamo sicuri che il giocatore della Mercedes Campania ha già preso coscienza di quello che è accaduto e sicuramente sarà dispiaciuto anche perché va lasciato la sua squadra in 11, il problema è quello fondamentalmente, perché sappiamo che a ha, ha alti livelli, ad altissimi livelli, queste ancora una volta a terra un giocatore del Real La Cerrana, anche se il numero 9 del Real La Cerrana. Ci avete che viene anche, in questo momento si, si è ripreso, abbracciato dal numero 7 della Virtus. <totipo> Il gioco riprende con la Cerrana che, che cerca comunque di arrivare oltre l'area di rigore, però la palla in questo momento è al, tra le mani del portiere del, del Virtus Campania, che lo lancia verso i suoi compagni al di là del centrocampo, attraverso dei giochi aereo quindi attraverso alcune verticalizzazioni si cerca comunque di costruire un'azione ma in questo momento ancora una volta c'è un giocatore della Real Acerrana a terra il numero 8 i tifosi della, della Virtus non ci stanno perché stanno accusando il giocatore di, di simulare quindi c'è comunque questa attenzione. Nel frattempo si è sfiorato praticamente il secondo gol da parte della, della, della Real la Cerrana perché con un tiro praticamente il portiere si è dovuto stendere però la palla... È... Eh, non ha nemmeno lambito lo stesso portiere, quindi va insomma, un tiro che abbiamo sentito le urla del del numero 10, di, compagna, di Frangello, il quale ha lamentato un fallo evidentemente però il giocatore è già in piedi tranquillamente quindi fortunatamente non era nulla di grave numero 8 prova numero 8 dei cucinelli prova a tirare il calcio di punizione indirizzandolo e... verso la porta ma come avete visto dalle immagini nulla di fatto quindi in questo momento è il portiere del, del Real La Cerrone che ha il compito di rimettere il, la palla in gioco e lo fa attraverso un tiro abbastanza lungo che supera la metà campo e che raggiunge il numero 5, numero 9 scusate, del, dei suoi compagni di gioco però la palla esce quindi è molto probabile che la rimessa sia da parte eh, della Virtus che così è quindi la Pirtus rimette in campo il gioco, mette in campo la palla, scusate, questo costruisce il gioco, però nel frattempo il Real Cerrana col numero 9 che tenta un tiro anche abbastanza forte e anche abbastanza da impresa perché siamo quasi a metà campo però chiaramente era molto poco calibrato molto poco indirizzato verso la porta, quindi nulla di fatto, nulla di fatto siamo ancora solo 1-0, siamo ancora a pochi minuti, dalla. anzi no, addirittura siamo già entrati in recupero, siamo al 46esimo, non sappiamo ancora quanti minuti l'arbitro darà di recupero, però già siamo entrati nella fase del recupero da quanto riguarda questa partita, pre, questa prima frazione di gioco, che vi ricordo vede la Virtus in no, 10 per l'espulsione di Volverino, del difensore Giacomo Volverino. Sì. Di Nel frattempo è la stessa Virtus che tenta di eh, arrivare al pareggio, ma nulla di fatto, la palla lambisce la rete, ma non non in sacca. Nel frattempo l'arbitro ha decretato, ha decretato la fine del primo tempo, quindi siamo al 47esimo e l'arbitro ha mandato negli spogliatori le due squadre sul risultato di 1-0 per il Real Acerrana per il gol al 30 dueesimo del primo trigo. Guardi, ma dovevo fare i cambi di colo? Siete collegati nuovamente con uh, la pagina streaming di P Eventi Television con lo stadio comunale di Volla Paolo Borsellino e sta per iniziare il secondo tempo della prima giornata di eccellenza tra la Virtus Campania e il Real Acerrano. La partita in questo momento è ferma sull'1-0 per il gol segnato al trentesimo del primo tempo da Vignetti del Real Acerrana, ma ci aspettiamo sicuramente un, uh, un ritorno da parte della Virtus Campania che um, si è dimostrata molto, molto attenta al gioco e sicuramente darà ancora filo da torcere a questa squadra. Purtroppo la Virtus in questo momento gioca in 10 per l'espulsione di Polverino, di Giacomo Polverino, e... ma nel corso dei primi 45 minuti la squadra del... dell'allenatore liquidato ha saputo imporre un gioco molto maschio, molto, molto attento soprattutto al a cercare di mettere in evidenza le personalità più eminenti che sono sul campo e che militano nella Virtus Campania. Lo stesso Polverino è stato ed è uno dei giocatori più significanti di questa, di questa squadra per quanto riguarda quest'anno, perché si è distinto l'anno scorso per un bellissimo campionato con la Barrese, e, ma tanti sono gli uomini a disposizione del liquidato che hanno fatto un bel campionato. Eh, il primo tempo, chiaramente avendo in vantaggio la giornata, la, la, la Virtus Campania a dover comunque cercare di imporre ulteriormente il proprio gioco. La partita è appena iniziata, siamo comunque sull'1-0, nulla è, di, è definitivo, nulla è stabilito, perché in questi casi il gioco può essere ribaltato, il risultato può essere ribaltato in qualsiasi momento. E, e Nel frattempo è la stessa Virtus Campania che cerca comunque il pareggio e lo fa attraverso un, una bella scena di gioco che non va in porto per poco. Nel frattempo il Real Acerrana cerca comunque... Nulla di fatto, nulla di fatto. il col numero 7 ha cercato comunque di ritrovare la strada del gol, però è stata fermata in maniera decisa da parte dei difensori della, della Virtus Campania. Nel frattempo c'è un calcio di punizione, scusate, un calcio d'angolo da parte, anzi no, addirittura non è un calcio, è una ripresa, un calcio, scusate, vediamo un attimino come, la palla è stata rimessa in campo con un... una rimessa laterale e l'azione si è svolta principalmente nei confronti dell'area, di rigore, nei pressi dell'area di rigore del Real Serrano. La palla è di nuovo tra le gambe dei giocatori, tra i piedi, dei giocatori del Virtus Campania, che cerca comunque di scendere verso l'area la, di rigore avversaria e lo fa con un gioco aereo abbastanza interessante. Il centrocampo comunque è un luogo... Nulla, nulla di fatto. Il gioco riprende con la Virtus Campania che, che continua l'ascesa verso, verso l'area avversaria nel tentativo di raggiungere il meritato pareggio. Perché, sicuramente, la squadra ha dimostrato di di essere in ottima forma e di, di volere risultato di volere risultato per, per una prima giornata che chiaramente è, è solo all'inizio di un campionato abbastanza complesso ma sappiamo tutti che iniziare comunque con la possibilità di vincere un incontro è sempre molto, molto importante, anzi come si dice che ben comincia a metà dell'opera e la Virtus cerca questo pareggio e lo fa anche in maniera molto decisa, cercando di coinvolgere alcuni dei suoi giocatori più significanti. E la palla in questo momento è ancora della Virtus. C'è un doppio fallo, non riusciamo a capire bene. Tra l'altro c'è un cartellino giallo, dobbiamo cercare di capire l'arbitro a chi ha munito. La rete, campagna con calarete, con calarete, campagna con calarete, con calarete, con calarete, I tifosi della Virtus tornano a farsi sentire. A tempo c'è stato un cartellino giallo. La rete, Campania, di Quindi nei confronti di un giocatore del Real a Cerrana perché c'è stato un calcio di punizione da battuto dalla Virtus Campania. Wow. Frattempo la palla è uscita di nuovo tra le mani del portiere della Catana che intensa comunque un gioco ai limiti dell'area per scendere nei confronti della squadra avversaria. C'è un tiro da parte del numero 7 della Virtus Campania che cerca comunque di arrivare. Di Porcaro, gioco riprende dai, dai, <ride> sempre dai, il Real dai, dai, dai. a Serrano a costruire azioni per cercare comunque. Nel frattempo c'è stato un fallo ed è. Fortunatamente non rilevato dall'arbitro, quindi sicuramente non, non volontario, né tantomeno potesse in un certo modo inficero il gioco. Andiamo avanti, e questa attenzione sempre nei confronti della Virtus per cercare comunque di raggiungere il pareggio, di impegnarsi ulteriormente in quello che comunque un gioco abbastanza sarò imponente noi siamo in tutto questo piano. Piano. al sesto del primo tempo del secondo tempo scusate la partita sempre ripresa sempre da pochissimi minuti sarò sempre al tuo piano sarò sempre al tuo piano e ricordiamo Lo che la vita non mi, vi mi sta dallo stadio Paolo Borsellino, Como comune di Viola. In un, un pomeriggio molto, molto assolato, molto, molto caldo di sono fine estate. Piano, Prima a di campionato d'eccellenza con la Virtus di I tifosi del Virtus Corte, cercano Corte, di a sentire ai propri amici il calore conte, che solo la curva per dare ai propri benemeriti. Nel frattempo, comunque, il gioco si svolge sulle fasce del Virtus Campania che tenta di arginare la via di centrocampo con il numero 10, ma interviene il guardalinea che ferma il gioco. Evidentemente, la palla sarà uscita quindi sì, perché in questo caso la palla è portata in campo dal giocatore del Real Serrano Nulla, andiamo, andiamo avanti chi la voglia che ha il Real Virtus di, di giungere presso l'area di Ligure avversaria, c'è stato un fallo nei confronti del giocatore della Virtus, l'arbitro ha fermato in gioco, il gioco adesso vediamo un attimo cosa accadrà, ed è il numero 8 che cerca di rimettere la palla in gioco, quindi attraverso questo calcio di punizione, il numero 8 della Virtus, Puccinelli. Siamo ai limiti dell'area di rigore del Real la Cerrana Il portiere intercetta l'azione del, della Virtus. I giocatori del Real a centrocampo cercano di superare la difesa avversaria. Attraverso una serie di scambi. C'è un po' di difficoltà da parte del Reale in questo caso a superare il, la formazione difensiva del, dell'allenatore liquidato. Si tratta comunque di, di giocatori, abbiamo già detto precedentemente in varie occasioni, che l'anno scorso si sono comunque distinti in un campionato non facile. Di eccellenza proprio perché c'erano questi aspetti del, del Cornelus che avevano votato campionati. quindi per tanto tempo il gioco è stato interrotto, i campi sono stati chiusi. Quando poi c'è stata la ripresa, il pubblico non scendeva, il campo non poteva essere con i suoi bambini e è nulla. Quindi eh, questa prima giornata. Um, ci presenta anche una parvenza di normalità con i tifosi in campo, come solo gli addetti ai lavori presenti, ma con un discreto pubblico che ha scelto di passare questo pomeriggio di fine estate, molto caldo, lato, e lato assistendo per andare a vedere questa partita che fino adesso sta regalando sicuramente dei capovolgimenti di fronte molto, molto significativi, perché entrambe le squadre non ci stanno a... A lasciare così i giochi, quindi sicuramente nel frattempo c'è un tiro del giocatore del Real Alcerrana, cioè giochi molto alto, degli no? sì, altissimi da parte dei giocatori. E, um, giocatori della Virtus che comunque spesso cercano il proprio portiere, quindi anche per evidentemente costruire un gioco. Nel frattempo c'è un giocatore della Virtus a terra, l'arbitro gli è accanto, cerchiamo di capire che è successo e soprattutto di chi si tratti. Molto probabilmente ci sarà stato un fallo. E nulla, l'arbitro è, è lì accanto al giocatore insieme al, a un dirigente medico della, della squadra. Il giocatore si è rialzato, si tratta del numero 5, se non erro battaglia. Sì, è battaglia però vediamo che comunque allora ehm, battaglia è stato credo sostituito con un altro giocatore adesso vedremo chi è il numero 20 ok con peluso quindi in questo momento siamo all'undicesimo indicesi, all anzi al dodicesimo del secondo tempo e la Virtus Campania sostituisce Battaglia con Peluso, quindi il numero 5 con il numero 20. Quindi forze nuove in campo per cercare di giungere a questo pareggio che sarebbe sicuramente meritato da parte del... Virtus Campania che comunque sta dando prova no, di no, maturità nel cercare qua. comunque di costruire un e gioco interessante dal punto di vista pittà. tecnico ma anche dal punto di vista dello spettacolo in questo caso non resta mai. sappiamo bene quanto quantità è un'impressione spettacolare anche andare a vedere una partita sicuramente all'improvviso. Eh, allora i i giocatori e gli stessi tifosi della Virtus reclamano un rigore che però l'arbitro non, non prende in considerazione. Molto probabilmente si sarà trattato di qualche colpo che ha visto toccare la palla in area da parte di un giocatore del Real Acerrana. Ma di fatto, veramente. Un gesto che mi poteva dare adito diciamo, un... a un faccio di gioco, quindi a un, un momento di gioco così importante. Mi La Virtus in questo caso mi sta mi ripartendo dai suoi mi difensori sulla fascia destra e sta cercando il numero 20, il numero, mi 20, mi il numero 20 che tra l'altro, ricordiamo è appena entrato in campo questo so di battaglia cercare di costruire un creare. gioco interessante e oggi come allora, allora. difendo la città difendo la città ale ale ale ale ale, ale. e poti scegliare e poti scegliare Seconda, no, vediamo che comunque la Virtus Campania è sicuramente in questo caso un'espressione sportiva molto importante della zona specialmente in realtà come quella di Napoli orientale Napoli Lei ha sempre dato spazio a tante squadre che si sono distinte anche nell'identità è una squadra che farà parlare di sé, che darà sicuramente la possibilità ai suoi tifosi, ai, su ai nostri spettatori di... di concedere uno spettacolo calcistico di notevole valenza, di notevole spessore. In questo momento il gioco è finito costruire l'archeggio al centrocampo per poter giungere al limite dell'area di vetore di vetore dell'area in questi primi questo primo questa prima frazione di gioco del primo del secondo tempo Sicuramente la Virtus Campania è quella che si è distinta di più sul, sul campo della costruzione del campo. Sicuramente il possesso di palla è stato molto più, molto più alto rispetto a quello del Sarano, che probabilmente ha iniziato il secondo tempo in sordina, eh, forse adagiandosi sugli allori del, del gol che aveva segnato alla prima metà eh, di gioco del campo del tempo appena trascorso del primo tempo e, e quindi forse sarà stata presa un po' di, di, alla sprovvista e quindi quello che in questo momento noi stiamo notando è la presenza molto più fattiva dal punto di vista di possesso gioco e di costruzione eh, di azioni da parte della Virtus Campania che dimostrano i fatti che il primo gol, comunque, tra l'altro ricordiamo che il primo gol è venuto su, su, su un colpo piazzato, su un tiro piazzato che era un calcio di punizione, quindi in questo caso si, si può sempre parlare di una parità di gioco anche tra le squadre avversarie nonostante la Reale Serrana sia in vantaggio lo è per un calcio piazzato quindi diciamo che ci sono ancora parecchi minuti per poter permettere alla Virtus di, di, di, di, di lavorare per il pareggio e di entrambe le squadre di dare comunque la possibilità di esprimersi al meglio in questa prima giornata diciamo, di eccellenza, del campionato di eccellenza della Virtus Campania il Real a Cerrana. in questo momento la palla è tra i piedi del portiere del Real Serrano ah, no scusate del Virtus Campania che lo dà ai suoi ai suoi giocatori che tentano comunque di costruire il gioco e comunque una manovra d'attacco molto complessa per cercare comunque di giungere al gol. In questo momento il gioco è fermo, lui ricordiamo che il gioco è fermo. Il portiere del Reala Cerrana cerca di mettere in campo la palla la lancia verso i suoi giocatori che raggiungono la metà campo, il gioco si svolge dall'altra metà campo nei confronti pressi della rete, dell'area di rigore del Virtus Campania, in questo momento è il portiere della Virtus. Avino. Si tratta comunque di giocatori che hanno esperienza nell'ambito dell'eccellenza, dell quindi sanno bene che tipo di, di gioco si deve impostare a questi livelli per cercare comunque di dare il massimo, valutando anche che siamo alla prima di campionato. Quindi Sicuramente l'attività fisica è un'attività che, che lascia un po' a desiderare, proprio perché comunque saranno i minuti nelle gambe dei giocatori che faranno poi la differenza nel corso delle prossime giornate. Quindi quello che in questo caso conta è cercare comunque di dare un'impronta alla partita che lasci presagire un campionato di spessore sicuramente quello che stiamo guardando in questo momento ci dà la possibilità di pensarlo nel frattempo c'è un giocatore del Real a a terra si tratta del numero 3 Pezzella ci sono accanto diversi giocatori tanto alcuni giocatori della stessa Virtus, l'arbitro, è molto probabilmente si tratta di crampi, quindi come quello che abbiamo appena finito di dire cioè, valutiamo che comunque l'attività fisica ha bisogno di, di tempo cioè, quindi sicuramente queste sono scene che Lasciano anche un po' presagire quanto in questi casi si tratti di campionati che necessitano di una preparazione atletica di notevole um, valenza, proprio perché comunque 90 minuti sono tanti e il... Um, lo spirito agonistico è sicuramente molto, molto forte e c'è la necessità di dare, tutto, da parte di tutti i calciatori, di tutti i giocatori in campo, di dare il proprio contributo alla squadra affinché si porti la nave in porto e quindi conta anche valutare questo aspetto. Nel frattempo è il Real Cerrara che con un calcio di punizione ha... Ripreso il gioco, siamo sulla fascia destra e il gioco si svolge per lo più a centrocampo in questo momento, quindi abbiamo la possibilità di vedere comunque un gioco che tenta di costruirsi praticamente dall'inizio. e Questo ha fatto in modo che la stessa Virtus in questo momento si trovi a dover comunque giocare una palla che poteva essere pericolosa e poteva in un certo qual modo essere oggetto di tiro per ottenere comunque questo meritato pareggio. I tifosi del Virtus Campania cercano, cercano metaforicamente parlando il gol, giustamente, e anche se in questo momento c'è stato un L'azione ne era molto concitata e cioè, addirittura che ha, ha chiesto il rigore quindi, perché c'erano talmente tanti uomini in area probabilmente che qualche tiro si, si è scappato. Nel frattempo è sempre la Virtus Campania che cerca comunque di giungere alla, alla meta, quindi di, comunque, di portarsi in area con un bellissimo tiro che però purtroppo si risulta, risulta essere alto da parte di un giocatore della Virtus Campania. Tra l'altro ha una, una distanza anche abbastanza ragguardevole, quindi ripetiamo questo aspetto che c'è da sottovalutare relativamente in questi casi, la, le azioni personali, quindi si tratta comunque di personalità che in tante occasioni possono risolvere la partita perché hanno dei, dei quizi, delle giocate eh. e dei tiri abbastanza originali particolari che possono essere non prosultra di, di un vantaggio in questo caso, di un, di un pareggio. Siamo nel frattempo al ventitresimo del secondo tempo e il Virtus Campania insiste quindi sicuramente gli uomini di liquidato sono scesi in campo determinati a portare a casa un risultato differente da quello che il campo in questo momento sta decretando e lo stanno facendo in maniera molto orlatante perché sicuramente il possesso palla della Virtus Campania ci dimostra quanta attenzione ci stiano mettendo gli uomini Neri liquidata a costruire un gioco che possa essere fruttuoso e dare un gol che i stessi tifosi cercano anche dal punto di vista, vi ripeto, metaforico. Il gioco nel frattempo si svolge fondamentalmente sulle fasce, quindi c'è questa necessità anche di cercare di costruire delle azioni che si svirgolino anche sulle fasce. Nel frattempo è un giocatore della Virtus Campania sulla palla, calcio di punizione, quindi comunque molto probabilmente tenterà un tiro alto, eh, infatti un tiro che ha raggiunto il centro dell'area però è stato intercettato dai giocatori del Real Acerrana quindi c'è cambio, cambio di fronte e quindi gli uomini di liquidato stanno scendendo verso l'area per cercare di bloccare l'azione del Real Acerrana Stavo avvolgimento di fronte siamo di nuovo pochi metri dal di rigore della Virtus Campania c'è stato un fallo nei compagni del numero 4 della Virtus Campania l'arbitro non è intervenuto o, di granato non, non è intervenuto con nessun tipo di, eh, di punizione ha solo richiamato il giocatore avversario ad avere un atteggiamento più corretto in campo. Nel frattempo il numero 20 Peluso che ha sostituito da poco il compagno battaglia che cerca comunque di, di costruire il gioco. La palla è fuori, la rimessa dovrebbe essere della Virtus Campania, sì, sì. c'è un giocatore numero 7 della Virtus che è sulla palla, sta cercando comunque di riportare la palla in campo, che è Porcaro, forza e coraggio. La palla è di nuovo fuori, è dalla stessa Virtus, quindi comunque... Anche questo, o tra l'altro, ostruzionismo, potremmo dire tattico, no? Quello di intervenire quando i giocatori avversari tendono la palla. E la virtù si è ancora qui, ancora qui, sta cercando comunque di costruire il gioco. Siamo a centrocampo con il numero 6 con il numero 8 quindi con i centrocampisti che cercano comunque di farsi spazio e di lasciare la palla a, alle punte. E, e ci siamo. Questo è il Real Acerrana che, che prova a costruire il gioco, ma nulla di fatto, la palla è tra le braccia del, gioco, del portiere del, della Virtus, si riprende, si riprende, siamo di nuovo nell'area di rigore avversaria, la Virtus cerca il gol e lo fa col numero 9, attraverso comunque un tiro da parte del numero 4 che, però, purtroppo viene intercettato, quindi c'è determinazione. Vediamo i giocatori della Virtus molto, molto determinati a, a voler raggiungere questo, questo pareggio, dobbiamo rilevare anche un calo da parte del Real Acerrano, Quindi, siamo praticamente alla al trentesimo del primo tempo. E il Real alla si è visto pochissimo in campo, eh, quindi sicuramente al secondo tempo parla Virtus Campania. E nel frattempo succede qualcosa, c'è un giocatore di Virtus Campania, Virtus a terra e, ed è probabile che sia stato colpito eh, da uno dei giocatori del le Real a Cerrano L'arbitro molto probabilmente non era sul posto, quindi non aveva visto più di tanto quello che è accaduto. Però ci meravigliamo del suo non intervento perché il giocatore è a terra, quindi qualcosa è successo. A no. quanto pare il gioco riprende, l'arbitro non ritiene che questo potrebbe, poteva essere il modo gioco. è successo. successo, successo pubblico si fa sentire quindi non si fa sentire più solo la curva ma si fa sentire molti dei tifosi presenti qui al polo Borsellino Rivolla che, che cercano la di, di incitare i propri, i propri calciatori. Attenzione vediamo l'arbitro che ha estratto un cartellino, adesso dobbiamo solo capire quale sarà il colore di questo cartellino. Quindi molto probabilmente c'è stato un ennesimo cartellino rosso, no, è... allora l'ha ammonito perché comunque c'è il numero 9 della... della... Reale Arcerrana che lascia il campo. Quindi non sappiamo se... Quindi si tratta di, un, di una sostituzione, quindi probabilmente avendo avuto la, il giocatore ammonito, l'allenatore ha preferito farlo uscire dal campo per evitare insomma, che ci potesse essere un rosso diretto quindi... a noi ha sembrato che l'arbitro comunque fosse più indirizzato a... a dare il rosso al giocatore della uh, Real Acerrada <truo> nel frattempo la, la, Real, la Virtus uh, Campania insiste e sta cercando comunque di di costruire un'azione che possa dare comunque maggior respiro ai propri calciatori e metterli in condizione di, di giungere a questo, a questo pareggio. Nel frattempo la palla è a centrocampo perché c'è uno scontro tra un giocatore della Cerala e un giocatore della Virtus. Vediamo adesso l'arbitro che cosa fa. L'arbitro dà. Calcio di punizione, forse nei confronti, appunto, sì, nei confronti del Real la Cerrana. Un gioco molto maschio nel secondo tempo, abbiamo detto, dove comunque l'arbitro è intervenuto in più di un'occasione per cercare di, di imporre la sua autorità. E cosa che c'era da aspettarsi perché comunque... Ah, nel frattempo un bellissimo tiro da parte del numero 9 della Virtus Campania ha sfiorato il gol. Siamo al 31esimo. Prego. Siamo al 31esimo, cari spettatori. E sì, manca, manca meno di un quarto d'ora alla fine del secondo tempo. Poi Chiaramente ci saranno dei minuti di recupero se l'arbitro rileverà che sia il caso di, di far continuare il gioco. Nel tempo siamo, siamo assistendo a un'azione che costruisce il Real La Cerrana. Ma intervengono i difensori della Virtus, che, che superano il pericolo. Ecco, purtroppo il numero 9 della Virtus è trovato da solo davanti al portiere che è intervenuto, è uscito con, uh, intervenendo comunque attraverso un tiro, quindi intercettando la palla e non permettendo al numero 9 della Virtus Campania di arrivare al, a segnare il gol del pareggio. È la Virtus che ripropone il suo gioco, ripropone la, le sue misure tattiche e ci, ci riprova, riscende verso l'area della squadra avversaria attraverso comunque anche un gioco. Non so, non so molto determinato, molto, molto diretto, che vede comunque anche la fisicità dei calciatori in bilico, in campo. Sì. Quindi assistiamo a questo, assistiamo comunque a un gioco che è molto maschio. Eh no. Nel frattempo siamo di nuovo nell'area di rigore del Real Serrano, perché la Virtus si ripropone nella costruzione del gioco. Però purtroppo la palla adesso è nelle mani del portiere del Real Serrano, che sicuramente attraverso un tiro più, più lungo cercherà comunque di raggiungere i suoi, i suoi giocatori pubblico chiede l'ammunizione del portiere per perdita di tempo quindi è chiaro che comunque in questa fase di gioco si tenta anche di aumentare i ritmi e i tempi perché chiaramente al Real Cerrana il gol di vantaggio va benissimo forza e coraggio anche perché comunque si tratta dell'ultimo Dell'ultima frazione di gioco, quindi tutto può succedere, c'è comunque la possibilità anche di imporre il gioco attraverso, l'abbiamo detto, lo liberiamo attraverso dei, delle giocate personali. Sicuramente, mh, come primo incontro, come prima partita, eh, abbiamo assistito a, a uno spettacolo che da prospettive sicuramente incoraggianti per l'inizio di questo campionato d'eccellenza, due squadre che, che stanno imponendo un gioco significante, importante. Ricordiamo che comunque almeno per quanto riguarda questa frazione di gioco siamo di fronte comunque a un uh, Virtus Campania che dettando in un certo qual modo legge perché il stesso palla lo ripetiamo è molto è a vantaggio chiaramente della virtus campagna quindi un secondo tempo che parla che parla la lingua della virtus che porta i colori della virtus il re alla cerana si può Potrebbe benissimo affermare che forse non è che sia entrato subito comunque in un contesto di gioco abbastanza preciso. Questo chiaramente è da attribuire come merito alla Virtus che ha bloccato il suo avversario, che evidentemente nel primo tempo era stato lasciato troppo libero. Ecco. Anche se ricordiamo, questi sono particolari che non vanno sottovalutati, il gol è venuto su un'azione ferma, è venuto su un calcio di punizione, su un calcio versato, Quindi tecnicamente è come se si trattasse so, se fossimo in un campionato di pugilato e stare ai punti. La partita sarebbe sul, sulla parità. Però sappiamo anche chi vince, chi segna. E... No, delle regole molto basilari, molto, molto semplici, ma che molte volte sono anche sentenze, perché a volte ci sono degli incontri che vengono comunque anche indirizzati dati da tiri personali, da facci piazzati, a prescindere da quello che è il tessuto del gioco. E, e la Virtus sta tentando di dimostrare ancora una volta che questo tessuto di gioco porta egregiamente la sua firma. Adesso siamo di nuovo davanti a una messa in campo, a un calcio... Di una messa in campo da parte dei giocatori della Virtus Campania. Si ricomincia, si ricomincia, si risupera la linea del centrocampo e e siamo di nuovo nell'area avversaria cercando comunque di dimostrare eh sì, sì, sì attraverso anche un, un gioco molto, molto importante solamente il giocatore della Real Cerrana. Come potete notare l'immagine di Cristo ha cercato comunque di, di indirizzare un po' il gioco la Virtus è di nuovo in attacco allora, un di gioco pericoloso molto, no, molto passi passi passi passi in comunque il giocatore della, della Virtus Campania è a terra il numero 6 è un gioco aereo che purtroppo è un po' pericoloso e le i fatti in questo caso il numero 8 il numero 8 Puccinelli a cui è stato affidato il calcio di punizione siamo ai limiti dell'area anzi siamo ai limiti del centrocampo quindi comunque c'è bisogno di un tiro molto preciso, molto calibrato che arriva, che arriva comunque ai suoi compagni e c'è una rimessa da parte del portiere perché purtroppo la palla deve essere uscita deve essere uscita quindi eh, siamo al quarantesimo quindi mancano siamo entrati nell'ultimo ultimi cinque minuti di gioco di questo secondo tempo qui dal corsellino di bolla interviene il in guardaline che ferma ulteriormente il gioco assegnando una rimessa dal fondo da parte del Virtus Campania. Un altro tiro che, con cui i giocatori dell'Everest hanno cercato comunque il gol. Quindi, come potete vedere dalle immagini che vi arrivano in diretta qui dalla nostra regia mobile, c'è sicuramente molta determinazione da parte degli uomini di Liquidato in questi minuti che tendono a portare agli sgoccioli l'incontro, a volere il gol. E' molto interessante la determinazione con cui i giocatori della Virtus continuano a intessere il proprio gioco, a cercare di imporre le proprie eh, strutture tattiche. Qui non si molla nulla, questo evidentemente è il... Eh, il motto di, di squadre che sono abituate fino all'ultimo minuto a lottare, a cercare comunque di agguantare risultati che tante volte possono anche essere un po' eh, bugiardi, quindi mh, cercare comunque di, fino all'ultimo di riuscire comunque a ribaltare una situazione che mh, li ha visti in, in svantaggio eh, molto probabilmente per una serie di circostanze e di situazioni che abbiamo già sottolineato tante volte nascono da azioni piazzate, da calci piazzate. Nel frattempo c'è il numero 18 a terra della, della Serrana e c'è l'arbitro attorno insieme a dei giocatori, quindi molto probabilmente, adesso cerchiamo di capire chi sia, lo subito. Eh. Dovrebbe essere bo Bocchetti, il quale si sta rialzando e nulla, c'è comunque anche l'attenzione da parte dello staff tecnico e medico. Si tratta comunque di, in molti casi di scontri di gioco che forse in un certo momento storico della partita possono essere più fastidiosi di, di altri, comunque il giocatore è il numero 18 Pare sia rientrato, sì sì, sì tranquillamente è rientrato. Fa tempo il gioco è a centrocampo. I giocatori del Real a Cerrana hanno la palla. Intervento del portiere della Virtus Campania che impedisce che il tiro vada a destinazione. Diciamo che in questi incontri i, i portieri hanno un ruolo molto, molto importante perché comunque altura di, di quello dell'essere l'estremo difensore di una squadra molte volte ci sono anche interventi che, che portano la firma dell'esperienza di, di giocatori che sanno il fatto loro. Nel frattempo c'è una sostituzione, c'è una sostituzione tra le file del Real Cerrano, il numero 4 viene sostituito con il numero 9, adesso vi diciamo subito che... Ah. Allora il numero 4 Granato col numero 3, 16. Sì, numero 16 che, che è a Cerrone, quindi sì, si tratta comunque di una sostituzione nelle file della Virtus Campania. Nel frattempo la palla è sempre. Da, della Virtus che comunque con un calcio di punizione ai limiti del centrocampo della linea di centrocampo si appresta a tirare in confronti dell'area avversaria e... no, purtroppo niente di fatto c'è stata l'intercettazione in... da parte di alcuni giocatori della Virtus della il Real cerrana che comunque è intervenuta a ah, evitare se potesse dare spazio al volo. Nel frattempo il, il tifo comunque si fa ancora, ancora sentire e siamo sempre nei pressi dell'area di rigore del Real, Cerana con un calcio d'angolo da parte dei giocatori della Virtus e cercano, cercano comunque il pareggio anche se in area c'era molta confusione, c'erano molti giocatori sia della squadra avversaria che del, del quadro di casa e in questi casi diventa un po' complicato far nascere un tiro che possa essere decisivo per eh, la realizzazione del gol. Siamo al 46esimo, quindi tecnicamente l'incontro è finito e l'arbitro comunque ha a disposizione per uh, il, uh, il recupero, ma nel frattempo c'è stata anche un'ammunizione. Questi ultimi minuti di gioco l'arbitro è abbastanza determinato a, far, a far farsi rispettare, quindi di solito ci aspettiamo sempre che Se si tenti a ah, nulla di fatto, era comunque un tiro da parte del Real Cerrana. Dicevamo che comunque l'arbitro. Cerca comunque di farsi rispettare ritenendo evidentemente degli aspetti da, da valutare. Sì. Nulla, nulla di fatto. Però nel frattempo c'è un giocatore del Real Cerrana a terra. Okay. Fortunatamente si sta rialzando, si tratta del numero 18. Nel frattempo c'è un calcio di punizione nei confronti del della Virtus Campania siamo alle battute finali di questo secondo tempo quindi comunque attenzione continua a Virtus nulla di, fatto, nulla di fatto però il gioco continua c'è cioè un calcio di alla bandierina per i confronti della Virtus Campania il calcio d'angolo è stato battuto nel frattempo la palla però è stata eh, totalmente lasciata fuori dall'area di rigore tra i piedi del portiere della Real del Real Cerrano. ancora la Virtus sulla palla Ancora la Virtus che cerca comunque di raggiungere questo, questo pareggio. Ah Peccato, c'è stato un bellissimo tiro del numero 10 ai limiti dell'area di rigore della Virtus Campania, molto centrale che però purtroppo non ha dato risultati inesperati. L'arbitro controlla il cronometro, si continua a giocare, siamo al cinquantesimo del secondo tempo C'è comunque forse da recuperare ancora parecchio, quindi l'arbitro continua a tenere i giocatori in campo Palla ancora alla Virtus ancora la possibilità di creare delle azioni di cercare questo gol si sta cercando comunque degli spazi per, farci, per far trapelare la palla per far circolare la palla nulla, nulla di fatto la, la palla nel frattempo è tra le mani del cortile dove al allora cioè siamo al cinquantesimo quindi. Siamo al cinquantesimo e si continua a giocare L'arbitro controlla il cronometro e In questo momento de decreta la fine del secondo tempo Decreta la fine dei giochi e Finisce così il primo incontro La prima partita di, del campionato d'eccellenza Tra la Virtus Campania e il Real Acerrana Ricordiamo il risultato, 1-0 per il Real Cerrana, un gol che è stato segnato nel primo tempo sul calcio piazzato al trentesimo da Vignetti. Io vi saluto, vi lascio il buon pomeriggio da me, da Elisabetta Nappo, da tutto lo staff di P Eventi Television. Vi diamo il buon pomeriggio e ci vediamo alla prossima partita. Buon pomeriggio! Daddy, what you down? Daddy,